Come dicevo già eh, ieri e l'altro ieri, la eh, prima lettera di Tessalonicesi è la prima lettera che Paolo scrive ed è il primo testo del Nuovo Testamento e quindi eh, Innocenzo Gargano la definisce arco d'ingresso nel Nuovo Testamento oppure Fausti la definisce inizio del Nuovo Testamento. Fino a questo momento non c'era stato nessuno che aveva scritto un testo che presentasse un po' il suo cammino di fede e l'esperienza ecclesiale. Paolo non è che desidera presentare quello che è il suo cammino di fede, lui è preoccupato, come sappiamo, da questa comunità di Tessalonica che è appena formata e ha paura che si perda subito e quindi desidera che ci sia qualcuno che vada a verificare l'andamento della comunità e allo stesso tempo lui scrive una lettera non solo per incoraggiare ma anche per rispondere a degli interrogativi che la comunità stessa pone Paolo e Silvano e Timoteo, la chiesa dei, dei tessalonicesi che in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo a voi grazia e pace Paolo non parla da solo, è andato insieme a Sila o a Silvano e a Timoteo, Quindi è una piccola comunità, no? anche Gesù avevamo visto che manda in via a due a due, perché due è l'inizio eh, di una nuova famiglia, due come la coppia, ma anche nella testimonianza sappiamo che una testimonianza vera aveva bisogno di due testimoni e, allo stesso tempo, due non siamo da soli, c'è già un inizio, un'apertura alla comunità, c'è questa possibilità ad aprirsi agli altri. È interessante vedere come è la comunità. E Paolo parla al plurale, potrebbe essere un plurale maiestatis, dove lui esprime la sua consapevolezza di apostolo, la sua importanza, la sua autorità, ma sembra che qui sia più il senso della comunione che lui vuole esprimere, il senso di questi Apostoli che sono andati insieme a testimoniare e insieme, potremmo dire, eh, scrivono la lettera, anche se si sa che è Paolo che soprattutto tiene le fila di questa comunità. E quindi questo noi... Ehm, e poi anche in questo noi possiamo pensare che Paolo non parla semplicemente invece propria o di altri apostoli, di altri testimoni. Lui è stato inviato da Dio, quindi lui ha questa consapevolezza e in questa consapevolezza quando dice questo noi è chiaro che c'è anche la presenza del Signore stesso, cioè Paolo non, non, non dice una parola per un'altra, non sta lì a perdersi in chiacchiere ma eh, desidera che è la stessa parola del Signore che arrivi cioè non, eh, perché lui è inviato di Dio e quindi eh, non si perde nelle sue parole no? quindi anche, è importante anche quando noi parliamo non solo quando noi facciamo il chiederci ma questa mia parola è una parola di Dio secondo me è una, semplicemente una parola umana no? A volte c'è bisogno anche di chiacchierare, di parlare, di discorrere, di ascoltarsi. Però anche è importante fermarsi e dirsi. Ma questa parola è qualcosa che viene da me, no? Perché a volte anche quando stiamo parlando ci stupiamo di quello che stiamo dicendo perché ci rendiamo conto che a volte alcune cose non vengono nemmeno da noi, diciamo, da dove viene questa cosa, no? E quindi c'è questo stupore. e Sicuramente anche Paolo più volte ha fatto questa esperienza. E quindi questo noi dove c'è una comunità ma c'è anche la presenza del Signore stesso, è Lui che invia, è Lui soprattutto il testimone fedele, lui è Lui il protagonista. Alla Chiesa sarebbe la traduzione letterale di Tessalonicesi, non dei Tessalonicesi e quindi non è esprime a quella Chiesa ma i tessalonicesi che appartengono alla Chiesa, ai tessalonicesi che sono dentro questa Chiesa quindi eh, più che essere verso quelle persone, verso quelle persone che sono consapevoli di appartenere alla Chiesa che sono dentro una dimensione nuova, dentro una vita nuova e la Chiesa come sappiamo significa assemblea di fedeli, è, è l'assemblea raccolta Ecclesia deriva da quelle assemblee no, eh, politiche che si facevano in Grecia ed erano di solito anche delle assemblee dove votavano, dove avevano una carica di responsabilità, una rappresentanza. Quindi non è, potremmo dire, una mh, realtà di persone che assenti, di persone che sono lì per caso, ma sono persone scelte e persone che eh, possono dire in certo senso la loro parola ci sono con tutto se stessi eh, ed è questa eh, chiesa che è in Dio Padre nel Signore Gesù Cristo cioè eh, siamo eh, non solo nella chiesa, non solo apparteniamo alla chiesa ma soprattutto apparteniamo a Dio che è la fonte della vita e siamo in Dio e nel Signore Gesù Cristo quindi siamo dentro questo amore di Dio, dentro questo abbraccio di Dio dentro questa protezione di Dio nel quale noi non abbiamo, dobbiamo temere nulla e nessuno anche San Paolo lo dirà, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Lui fa l'esperienza che non c'è stato niente che l'ha separato dall'amore di Cristo e questo diventa anche una testimonianza a voi grazia e pace che sono il saluto ebraico e il saluto greco messi insieme la grazia quindi questa eh, mettere la benedizione l'augurio la, la, di ogni bene ma anche la, lo shalom la pienezza di tutti i beni, la benedizione di Dio, la presenza del Signore stesso. Quindi è come dire, vi saluto in tutti i modi e saluto tutti, nessuno è escluso da questo saluto. Poi sappiamo che anche nel monito finale Paolo dirà che tutti leggano che venga letta a tutti questa lettera, quindi c'è proprio l'intenzione che e poi spesso, come sappiamo, le varie comunità si eh, condividevano le varie lettere. Quindi c'è eh, questo senso di universalità, come vediamo in questa lettera. E poi questo rendiamo sempre grazie a Dio. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi. Ed è bellissimo questo... Mh, che questa prima lettera, che questo primo testo si apra con questo semplice Rendiamo grazie a Dio Che è proprio il tema che di questa giornata, soprattutto di questa mattinata Rendiamo grazie a Dio Cioè come il ringraziamento e come le azioni di grazie abitano dentro la nostra vita Paolo è molto preoccupato, deve rincuorare la comunità ma non può farlo Assillato da questa preoccupazione, gli invia il primo, possibile, e ancora ad Atene, Timoteo a Tessalonica, per vedere come stanno le cose, e si rassrena soltanto quando arriva la notizia. È riportata il capitolo 3. Che i Tessalonicesi hanno tenuto, nonostante le difficoltà, nonostante la persecuzione, Nonostante la sofferenza che devono aver provato e soprattutto nonostante la povertà di Catechesi, essi hanno mantenuto fede alla parola data da Paolo e alla parola data da Paolo. C'è stato questo sposalizio, potremmo dire, con Paolo, questo crederci veramente in quello che lui ha annunciato. E quindi egli ha ricevuto questa bella notizia, hanno mantenuto fede, sono rimasti dentro eh, questo Vangelo che hanno ricevuto dentro questo battesimo e, e esplode allora Paolo di fronte a questo stupore in un bellissimo ringraziamento la comunità di Tessalonica è veramente una comunità esemplare va al di sopra di tutte le aspettative e quindi questa lettera eh, si caratterizza come lettera di ringraziamento è questo rendere grazie a Dio innanzitutto e Paolo esplicita il motivo questa espressione potrebbe sintetizzare tutta la risposta del credente che ha ricevuto un dono prezioso, la buona notizia ma anche Paolo ha ricevuto questa buona notizia quindi c'è una evangelizzazione reciproca c'è cioè un dare e un ricevere lui ha annunciato il Vangelo ma l'ha ricevuto questo Vangelo moltiplicato dalla vita di questi tessalonicesi lui è andato da solo o meglio è andato con Timoteo e Sila sono andati in pochi ma lì hanno trovato una vera e propria comunità come la moltiplicazione dei panni, insomma. Tutta la storia cristiana, tutta la nostra vita personale potrebbe essere in sintetizzata in questo e grazie a Dio. Quanti miracoli, quante moltiplicazioni dei panni abbiamo visto nella nostra vita. Allora siamo chiamati a imparare questo rendere grazie, come dicevo anche ieri, a imparare ogni giorno a fermarci e dire e per cosa posso ringraziare il Signore? A volte quando vedo una persona un po' depressa che non sa riconoscere eh, niente di positivo nella sua vita la invito a fare un compito che avevo eh, imparato da uno psicologo che faceva un corso ai preti e diceva eh, com'è importante avere, diciamo così, dei, eh, delle cose che ci aiutano a tutelarsi dallo stress e uno di questi eh, aiuti era questo lui diceva di, alla sera prima di andare a letto, ricordare tre cose positive noi di solito quando andiamo a letto facciamo la compieta, facciamo l'esame di coscienza più spesso ricordiamo le cose negative, ed è giusto farlo, diciamo perdono al Signore. Però anche il Cardinal Martini, ad esempio, se ci ricordiamo i tre punti che lui metteva nella confessione, diceva prima la confessio laudis, la confessione di lode, cioè ringraziare il Signore per tutti i suoi doni bisogna partire sempre dal ringraziamento, a volte questo ringraziamento rischiamo di darlo per scontato, sia per noi stessi che per gli altri, invece il ringraziamento non può essere dato per scontato, a volte anche quando diciamo qualcosa, qualcuno o una consorella così magari, le diciamo quello che ha sbagliato, eh, perché è evidente, e quello che, che va bene invece no ma quello non c'è bisogno di dirlo no? eh, però eh, cioè il rischio che la persona si scoraggia allora partire sempre dal bene, il feedback eh, parte sempre dal bene ma anche la confessione confessione di lode ringraziare il Signore per tutti i suoi doni non è che ci siamo lodando noi stessi, confessione di lode al Signore secondo eh, punto metteva eh, il Martini la eh, confessione della vita, confessio vite, che cos'è? È la confessione dei nostri peccati, diceva lui, di tutto quello che ci pesa, quindi non solo dei peccati ma anche di quelle situazioni che appesantiscono la nostra vita e che non la fanno vivere nella pienezza, la confessio fidei che è la confessione di fede cioè è questo proposito cioè non posso uscire dalla confessione senza un proposito concreto non semplicemente sarò più buono sarò più buona ma anche delle, delle cose concrete che voglio fare insomma rendere grazie quindi tre cose alla fine della giornata per cui rendere grazie a Dio no? o anche la mattina quando iniziamo cioè magari se ieri non ho avuto il tempo di fare l'esame di coscienza, che cosa ho vissuto ieri, la mattina quando mi alzo? Il ripassare questa giornata e vissuta e mettere quella nuova davanti al Signore. Quante volte nella nostra vita abbiamo ripetuto rendiamo grazie a Dio? A volte più consapevolmente, a volte in modo automatico, pensiamo a quante messe abbiamo partecipato nella nostra vita e a quante volte durante la Messa diciamo rendiamo grazie a Dio. Però è talmente automatico dire così che forse non lo diciamo sempre con tutto il cuore, cioè mh, è diventata un'abitudine, quindi ma se io dico rendiamo grazie a Dio ci sarà qualche motivo, no? a volte dentro la nostra vita lo facciamo più spontaneamente quando riceviamo una buona notizia, quando siamo sollevati da una preoccupazione diciamo rendiamo grazie a Dio, però anche è importante a non ripetere a macchinetta diciamo così questo rendiamo grazie a Dio, essere consapevoli di quello che diciamo e quindi che gusto potremmo dire si prova quando diciamo rendiamo grazie a Dio? Eh, a volte c'è questo senso di sollievo, quindi è importante ascoltarsi mentre diciamo rendiamo grazie a Dio, con che tono lo dico, con che cuore lo dico, che cosa sto vivendo in questo momento e, e così via. No? A volte è anche un imparare a rendere grazie, a volte si può fare in modo eh, meccanico, però poi c'è bisogno di una partecipazione del cuore. Ringraziare quindi è quell'atteggiamento positivo che si colloca nella prospettiva di colui che ci ama, che ci ha donato la vita e mai ci abbandona. Quando noi rendiamo grazie a Dio è proprio che abbiamo questo sguardo contemplativo suo, come quando il Signore crea eh, tutto quanto no? e vide che era cosa buona. Cioè, il Signore stesso si stupisce di fronte a questa creazione che Lui stesso sta compiendo, cioè non è un altro, eppure Lui stesso mentre crea si stupisce della bellezza di quello che ha creato e vide che era cosa molto buona davanti ad Adamo. Quindi, questo stupore, questo desiderio di Dio di portare a compimento ogni dono, questo sguardo che ci fa sentire desiderati e amati da Dio. Una volta, facendo un corso di counseling, uno psicologo ci raccontava che aveva incontrato una coppia in crisi, e questa coppia in crisi e si lamentavano, solite storie. Lui ha fatto così, lei ha fatto colà. E... Allora lui dà un compito per casa, dice Allora dovete in questo tempo fino al prossimo incontro farvi un dono che l'altro però non deve scoprire L'altro non deve capire che cosa voi state facendo come dono nascosto Siete d'accordo? Sì? Sì Va bene, quindi vanno a casa, fanno il compito che gli è stato dato, poi tornano e sono tutti e due entusiasti contentissimi di quello che è successo e, e, e entrambi elencano tutti i doni che hanno ricevuto pensando anche di aver scoperto quello che l'altra persona ha fatto di nascosto forse nemmeno avevano scoperto quello che l'altra persona aveva fatto di nascosto però avevano scoperto che ricevevano tanti doni dall'altra persona. No? A volte c'è questo rischio di dare per scontato le, mh, fare i vari servizi che ci facciamo, il, i vari segni, eccetera. E però quanta la nostra vita è segnata dalla cura degli altri. A volte mh, siamo talmente abituati a farlo che non ci rendiamo conto. E non ci rendiamo conto nemmeno di tutte le cure che riceviamo ogni giorno, sia da parte di Dio, sia da parte dei fratelli e delle sorelle. Quindi eh, questa coppia, in fin dei conti, che cosa ha giocato? Ha giocato su due aspetti. Quel compito che gli era stato, era stato loro dato ha toccato due cose. Una, l'inventiva, la creatività la capacità di fare qualcosa per gli altri e l'altra l'attesa l'attesa che qualcuno fa qualcosa per me a volte non ci aspettiamo più niente dagli altri a volte non abbiamo questa capacità di attendere e l'attesa esprime anche la fiducia nei confronti degli altri la fiducia nei confronti delle persone ma anche se io faccio qualcosa per gli altri in fin dei conti, ho fiducia anche in me stesso, io credo che posso fare qualcosa per gli altri, che vale la pena farlo. E allora queste persone che si trovavano un po' arrugginiti si sono ritrovati a ripartire, a nutrirsi reciprocamente, a fare qualcosa e ad essere pronti ad accogliere qualcosa. Quante volte poniamo un rifiuto di fronte a quello che gli altri fanno? o lo svalutiamo e questo crea distanza, crea fatica, crea pesantezza e mi sembra interessante anche questo, questa immagine, no? c'è anche un film per le coppie, però penso che va bene per tutti, no? È un, non so se l'avete visto, Fireproof, prova di fuoco che racconta mh, la storia di una coppia americana che viveva una situazione di crisi, di distanza, si distanziavano sempre di più e così via. E, e poi eh, c'è un papà che scrive a suo figlio un, un libro, dove ogni giorno, per 40 giorni, deve fare un impegno, deve fare qualcosa sua moglie e sono cose interessanti perché ci aiutano anche a riflettere non solo sulla vita di coppia che tante volte magari ci troviamo a incontrare per diversi motivi no? ma anche sulla nostra vita comunitaria no? perché è fatta di cura di attenzione poi questo rendiamo grazie a dio mi sembra bellissimo anche per un altro motivo perché è... Cioè, pensando che sono le prime parole del Nuovo Testamento, mi sembra che sia questo, finalmente, ci abbiamo fatta, è arrivato Gesù, è arrivato il Signore che ci salva, cioè, questo, questo rendiamo un grazie a Dio, è questo dire, finalmente siamo entrati nel Nuovo Testamento, finalmente il Signore ha portato a compimento la sua salvezza, ecco, quindi... E proprio Paolo che inizia con questo rendiamo grazie a Dio mi sembra che dà proprio il tono non solo a questa lettera eh, che è una lettera di ringraziamento come abbiamo già detto ma a tutto il Nuovo Testamento tutto il Nuovo Testamento è una grande lettera di ringraziamento e noi allora che siamo il quinto vangelo come qualcuno ha scritto o Paolo come scrive noi noi siamo lettera di Cristo scritta con l'inchiostro dello Spirito Santo noi siamo lettera di Cristo e anche la nostra lettera deve essere una lettera di ringraziamento questo ringraziamento quindi che si estende per tutto il Nuovo Testamento per tutta l'umanità abbiamo bisogno di ringraziare anche il Papa diceva, no, grazie, scusa, permesso, no? i tre aspetti che dice il Papa. E quindi anche questo, mm, finalmente, la storia della salvezza <coughs> ha raggiunto il suo compimento, abbiamo aspettato tanto, ma adesso <coughs> questo è il momento del nostro incontro con il Signore. Ringraziare, insomma, ci fa più umani ci fa più eh, commossi di fronte all'opera di Dio, ci fa più testimoni, penso anch'io, ma soprattutto ci fa più figli, perché il figlio è colui che riconosce ciò che ri riceve dal padre e quindi qua, cosa insegnano i, primi gen i genitori come prime cose? Quando il bambino riceve la caramella, di grazie, eh, voi... Eh, allora... Insegnate spesso ai vostri bambini, no? E, e così, insomma, quindi, ed è un, una scuola che non è mai finita, questa è scuola del ringraziamento, questo mettersi da figli, ma anche Gesù eh, ringrazia non solo nei momenti felici della sua vita ma anche se vi ricordate quando Gesù dice ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra perché hai rivelato queste cose ai piccoli di fatto Gesù in quel momento lì vive con una situazione di tre città Bezzaida, aveva appena detto guai a te Bezzaida, guai a te Cafano, guai a te Corazin quindi eh, eh, Gesù era in momento di polemica perché quelle città non, avevano, non lo avevano accolto e non avevano creduto nella sua parola. Eppure Gesù ringrazia. Noi quante volte rimaniamo su quelle cose lì che continuiamo a, a girare attorno, ma quella persona lì non mi ha accettato, mi ha rifiutato, mi ha... Eh, Gesù non rimane su quelle tre città che non hanno risposto, sposta il suo sguardo su quei pochi, su quelle persone semplici che hanno risposto alla sua chiamata e soprattutto si dirige verso il Padre. ringraziandolo. Quindi ieri avevamo detto le porte in faccia, le porte chiuse, Paolo che... E tenta di andare da una parte e non riesce ad andare, tenta di andare dall'altra e non va, poi alla fine va eh, verso la Macedonia. E, e ci sono detto la vita di ciascuno, quindi eh, anche Gesù qua non, non si scatena, cioè dice la verità, voi non avete accolto la mia parola, guai a voi. È un richiamare per perché queste città prendano le loro responsabilità ma poi subito non si ferma lì va al ringraziamento va al rapporto col padre quindi anche nella nostra vita anche quando ci sono queste situazioni dove siamo provati dove eh, ci può essere qualche momento di difficoltà di fatica è importante ascoltare e capire che cosa crea in noi stessi, no? perché anche le nostre emozioni, se io ho paura, se io ho rabbia, se io ho gioia, se io ho tristezza, queste emozioni vanno ascoltate, cioè se è chiaro che io, se io sono arrabbiato non posso eh, spaccare la testa dell'altra persona, ma eh, neanche spaccare la porta. <ride> ma se... Eh, questa rabbia c'è, mi dice qualcosa che io sto vivendo, che ha bisogno di essere ascoltato anche da un punto di vista umano. La mia rabbia chiede solo di essere ascoltata. Perché io sono arrabbiato? Perché io sono arrabbiata? Vuol dire che è stato toccato qualcosa di me che ha bisogno di essere ascoltato. E sicuramente anche Gesù l'ha ascoltato, ha ascoltato quelle ferite che avevano inferto quelle città nel suo cuore e qual era il desiderio di Gesù, probabilmente la salvezza di queste città, lui l'ascolta e poi dirige l'attenzione verso quei piccoli che aderiscono e verso il Padre, però ci sono due momenti, il momento di chiamare per nome le cose, il momento di ascoltarsi, il momento di ringraziare il Padre. Paolo rende grazie per quella comunità sicuramente eh, questa lettera è una botta di fiducia per eh, quella comunità ma anche tante volte c'è bisogno di ringraziare in modo specifico passi e nessuno si accorge di quello che hai fatto hai messo magari un bel eh, vaso di fiori nessuno lo vede Ma no. vabbè allora né indifferenza totale ma neanche un ringraziamento esagerato che poi dici ma c'è questa persona o no, non c'è, no? Eh, cioè, quindi, però, eh, che cosa fa questo ringraziamento? Dà anche una botta di fiducia a questa comunità e quindi la incoraggia a vivere al meglio. Ed è importante quindi ringraziare e ringraziare in modo specifico. Paolo non dice in generale, eh, siete bravi in generale. Cioè, anche quando noi vogliamo dare un incoraggiamento a una persona, bisogna darlo in modo specifico. Ad esempio ci diceva un, il professore di liturgia, se eh, io, lui diceva ai suoi parrocchiani che diceva sempre questa cosa, se voi mh, volete dire, dare un feedback al prete perché ha fatto una bella predica, non è che puoi dire semplicemente... Ah, che bella predica che hai fatto, è stata molto bella. Dopo uno magari nemmeno si ricorda che cosa ha detto, no? Ma dovete essere specifici. Allora la, il ringraziamento arriva al compimento. E anche qua, Paolo che cosa fa? Va al, a un ringraziamento specifico. E, e quindi è proprio questo che dà una botta di fiducia alla comunità. e dà anche un indirizzo dove la comunità deve lavorare cioè è incoraggiata a lavorare proprio su queste cose che sono le tre virtù teologali noi non avremo mai finito di lavorare sulle tre virtù teologali e che cosa dice di queste tre virtù teologali? che l'operosità della vostra fede cioè non è semplicemente una fede da mani giunte ma è una fede che è operosa una fede che e non si blocca non si ferma ma è una fede attiva la fatica della vostra carità la fatica cioè la, non è facile essere caritatevoli e voi avete sopportato la fatica non vi siete fermati ma avete continuato ad essere disponibili e pronti ma anche la fermezza della vostra speranza sarebbe la pazienza della vostra speranza è una la vostra speranza non si stanca. Quindi eh, Paolo ringrazia in modo specifico, ma anche le virtù teologali, siamo chiamati a ricordarci che non è semplicemente un impegno nostro, ma proprio perché sono virtù teologali, Paolo sottolinea quello che stanno facendo loro, ma anche aiuta a capire che è un dono di Dio, innanzitutto la virtù teologale, che è qualcosa che ci mette anche in comunione con Dio, la virtù teologale. Quindi è un dono di Dio, ci mette in comunione con Dio e ci fa vivere da figli di Dio. Queste virtuti locali, che sono il criterio anche per riconoscere la santità delle persone, sono qualcosa che viene direttamente dal Signore e proprio per questo siamo chiamati a lodarlo e ringraziarlo. E poi il nostro Vangelo. Paolo parla di nostro Vangelo, quindi la nostra buona notizia. Ed è per la prima volta che quindi nel Nuovo Testamento si parla di Vangelo per scritto. Per iscritto, sicuramente gli Apostoli ne hanno parlato tanto, l'hanno annunciato in tutti i modi, in tutte le salse, però è qui che per la prima volta viene fuori ovviamente la parola Vangelo. È bello quindi riconoscere eh, questa grazia di Dio che passa attraverso gli Apostoli, attraverso coloro che non si sono tirati indietro. Anche questo titolo dal quale ho preso, no? ehm, sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da Lui. Fratelli, innanzitutto, Paolo non si mette al di sopra, pur essendo l'Apostolo che insegna, eccetera, ma chiama fratelli l'aspetto della fraternità è il vivere le relazioni alla pari e penso che dentro la nostra vita noi abbiamo bisogno di tutte le tre dimensioni di vivere da padri e da madri da vivere da fratelli e sorelle amici e amiche la relazione alla pari e da vivere da figli e da figlie perché abbiamo bisogno di coltivare tutti e tre gli aspetti perché altrimenti rischia di Esserci uno sbilanciamento, se noi facciamo solo i padri e le madri rischiamo poi a volte di diventare in alcuni momenti paternalisti e maternalisti invece ci vuole anche la relazione alla pari, ci vuole la relazione eh, vediamo anche a volte i paroci no, che diventano anche padroni della parrocchia no? cioè c'è questo rischio a volte eh, quando ci sentiamo troppo responsabili di metterci al di sopra degli altri e poi questo essere amati da Dio, no? che ha bisogno di ritornare sempre dentro la nostra vita, abbiamo bisogno di ricordarci che siamo amati da Dio, che siamo nutriti dal suo amore e dalla sua grazia, che siamo stati scelti da Lui e quindi anche questa specificità, non solo amati ma anche scelti, vuol dire che ci ha pensati, che crede in noi, che continuamente è presente nella nostra vita. È un... Un'altra cosa che eh, invito a leggere di solito quando c'è una persona che a volte può vivere momenti di scoraggiamento e di fatica è leggere Isaia al capitolo 43 che è un testo bellissimo dove il Signore dice tu sei prezioso ai miei occhi e tante altre eh, belle cose che che, che esprimono questa grazia di Dio ma anche questa fiducia di Dio nei nostri confronti se Lui ci ha voluti, se Lui ci ha amati, se Lui ci ha scelti Lui non l'ha fatto per una volta sola come diceva Kierkegaard ma ogni giorno Lui ci sveglia, ci prende per mano, ci rialza e ci aiuta a iniziare una nuova giornata la consapevolezza dell'essere stati amati e scelti da Lui però anche il Signore ci lascia anche nella nostra libertà e responsabilità. è chiaro che noi siamo chiamati a prenderci cura della nostra vita. Ed è questo prenderci cura ripaga sempre, perché eh, se noi non ascoltiamo quello che stiamo vivendo, se magari a volte abbiamo il cuore un po' amaro, eccetera, quel cuore amaro poi lo doniamo alle persone che incontriamo. Quindi questo cuore abbiamo, ha bisogno di essere addolcito eh, con la consolazione, con la misericordia, con la compassione. Abbiamo bisogno della compassione di Dio e dei fratelli e delle sorelle.